Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Damian, mi occupo di astrologia e cartomanzia. Eh, sono lieto di poter dare il mio contributo qui su questa piattaforma rinomata quale Wengo e poter mettere a disposizione le mie conoscenze, il mio sapere per aiutare quanta più gente possibile con eh, queste discipline attraverso eh, lettura di temi natali, sinastrie di coppia, attraverso l'astrologia, previsioni sull'anno, previsioni eh, mensili, domande specifiche su cose più concrete della vita di tutti i giorni, sull'amore e attraverso anche la lettura e la stesura delle carte dei tarocchi. Era il momento di mettermi in gioco, di utilizzare queste mie conoscenze legate all'intuizione, alla sensibilità che rappresentano un po' il mio segno zodiacale, il segno dei pesci, ma preso come siamo un po' tutti dalle impellenze della vita, non ho pensato sempre a mettere queste conoscenze a servizio degli altri, ma visto il periodo che tutti quanti stiamo attraversando, un periodo di grande cambiamento, di grandi incertezze, è bene per me, per il mio percorso evolutivo, di mettere a disposizione questo aiuto che io posso portare, come tutti quanti noi dovremmo tendere a fare, mettere i nostri talenti a disposizione degli altri, a disposizione del collettivo, per trovare un posto in questo mondo, per fare in modo che tutti gli elementi della nostra vita eh, girano al meglio. Come gira al meglio la ruota della fortuna? quando tutti e quattro gli elementi della nostra vita sono in equilibrio. Nessuno di essi è meno importante dell'altro. Quindi sono a vostra disposizione per ogni tipo di domanda, per ogni tipo di aiuto su ogni frangente della vita, perché tutti i frangenti sono importanti e devono essere in equilibrio, quindi non esitate a pormi le vostre domande e a chiedere aiuto a me, e ripeto io sono Damian e ho tanta voglia di conoscervi tutti.